Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su Nintendo Switch Entertainment System Allora, in questa parte faremo Wrecking Crew come sempre sbaglio, anche se abbiamo appena finito di registrare la prima parte mm. Wrecking Crew è un classico NES in cui Mario e Luigi abbandonano i loro cappellini da idraulico e assumono il ruolo di ingegneri dei monitori Ah, quindi so si sono licenziati da idraulici, quindi sono ancora ingegneri <ride> In questo no, gioco no, per no, uno dei no. due giocatori dovrai demolire tutti gli ostacoli presenti nei livelli infestati da nemici e farti strada su e giù per le scale. Su per le scale, giù per le scale, destra, sinistra, destra. Mm -hmm. mm -hmm. E sulle impalacciare tue vie difficili. Wrecking Crew include anche una modalità Editor che ti permette di creare livelli personalizzati. Wow! Wow, Mario Maker! Mario Maker degli anni 90. 80. Giusto? No, 90. 80. No, you! Ops! Due, due player game Ah, hai messo già la fase 2 Che cos'è quello? Sono io Il secondo giocatore è quello ah, no. Cos'è che dovrei fare? Che ne so Sì, ok, devo dire è questo perché. Distruggi tutto Felix <ride> Spaccalo tu, Felix uh. Wow Wow Luigi è Mario però però. È Mario sbiadito! No, è Mario però. Rosa. È sempre lui, ok? Cambia solo il nome. È il gemello di Mario. Aggiustalo tu, Luigi. Oh yeah! Oh Mario yeah. Time! Oh, volevo dire, Luigi Time! Mi sa che dovresti entrare nelle porte quelle cose. Non verdi. ci riesco. Fallo! Tutti i pulsanti che premo mi fanno andare... Sì, vabbè, non sa neanche saltare, su Luigi. Ah, è vero, posso andare così. E cos'era quello? I knew it. Ah, sì, Mario è un po' più giapponese. Di Luigi. Luigi è sbiadito Mario. Luigi non è andato abbastanza al mare. Mario è andato in Giappone, invece. Screw this way. This way Non capisco come si arriva a Just let me destroy this thing! My goodness The comunque. Che stavo dicendo? No, non stavi dicendo. Sto dicendo una cosa. Questo è il terzo livello. I don't care, it's your fault. Dopo proviamo gli altri. Comunque sono lo su tutti distruggi tutto, sennò poi muori. Wow I want Mario Start E sono mostre bombe No no no no no via via via Mi fanno paura queste. No, no no no no no no <ride> Ti <ride> sì. <ride> sì, si sono facciati alla fine Vai Luigi Luigi Tra virgolette Tu sei ancora a livello 3 <ride> Sì, Luigi da No, no, sì. Uh. Sì. sì. Ah, ma so che le porte fanno... No, non fanno un cacchio le volte. Non capisco. Non capisci niente. Non lo mai capisci qualcosa. Perché siamo partiti a livello 3? E perché tu l'hai fatto partire a livello 3? Hai premuto select probabilmente. Non è vero. Saltano pure le scale. Che cosa scende. Aiuto. Perché? No. Sì, facciamo Facciamolo tutti e due andare di là. Perfetto Perfetto Jump up super superstar Perché? Cosa ho fatto di male? Scappa! Che cosa fai? Ah, se non se che fossi morto! Che stupido! E eri in piedi tranquillamente, non hai fatto niente, che stupido! Marco sono, sono davvero scontento! Luigi lo è di più! <ride> È ecco, Luigi che è morto, non Marco. La, la, la, la. Veloce. Cos'è che dovrebbero essere delle chiavi inglesi qui così. I don't care. It's your fault. No, non mi fa. questi cosi qua. Attento. No, no, no, via, via, via, via. Attento. Un giorno. Che ecco, fai andare di là? Qui scappa. Sono metà cose. Buongiornoissimo voi, eh. Perché questi non sono rotti? Eh, quelli scuri sono più duri. Giù, giù, giù per le scale. Superiore... Sì, Marco non serve che lo dici, ma... Ma quei così là che cosa vogliono dalla vitamina? Come ci <ride> dei... arrivi? Ah, ok, spacchiti, lascia. Ah, quindi lo scenario di Rob è quello di... <ride> wow, wow. a ah, ah, stage. Trova la moneta. Wow. Che cazzo? Che cacchio? Marco ti togli grazie, vuole salire le scale. Ma, ma perché sei, sei un uomo strano? Tu perché sei un uomo strano? Io sono normalissimo. E eh dai, no! Ma io non stavo facendo nulla! Sono un robot schifoso! Io non sto capendo nulla. Era uno stage bonus, dovevi trovare sì. la moneta prima del robot. Ci vuole tanto capire? No, eh no! Io no che non io se sto cavo! Spaccia le stale! Il metastosto! No, no, no, no, no. No, no, no, no, no. <ride> no, non vale il rewind! Il super rewind. Neanche quello vale. L'avevo detto di spaccare le scale Se <ride> vabbè. Come no? Du du du cattivo. Cioè, voglio provare a farlo. 1 dai 3 4 e 5 si sì. ah <ride> hai vinto ho vinto Mario start Mario ha ancora 5 vite no non è vero 4 però poi via capito. Mario distrugge tutto aia maledetta bomba oh rabbia oh mio dio no no via via No, sei... no, no, non vi dovete separare i brutti infami che non siete altri uh, uh, uh, <ride> su, su, su, su, su, su Mi da di horror sta roba qua È vero, c'è pure quella musichetta quando, quando, no, quando... quando passa la, la parola di fuori Eh appunto Se la tipo quella trigger No No, è troppo. troppo vattata per essere quella di Trigger. Non c'entra niente che ho vattata. Come dovrei fare ad arrivare su quelle cose al centro? Pure Devi... quella là. Ah, oh, è vero. Dove va? <ride> oh, via, via, via, Cosa? c'è la, la palla, palla di fuoco. Non ci credi. Youtuber wine. E eh dai, oh dai, Du, du, du. Vai. Tu hai tre vite, però sei ancora uno stage indietro. O due. Sì, due. Stai due stage indietro, non Eh sì, perché tu hai fatto il rewind. YouTube rewind. Ciao Marco. Ciao Marco. A me piace come sale uno le scale e poi le scende Si sì, Marco, no. hai perso. Du du, du. Ah, mi sa che le scale del centro non le dovrei distruggere. Wow, ok. E non le distruggi. No, non è così. No, no, no, che cos'è quella roba lì? Non puoi salire. Come ho fatto? Puoi camminare sulle scale. Via, via. No, non vi dividete, dovete restare uniti e non darmi problemi. <ride> Stanno salendo insieme Uniti a uccidere Mario Usa la bomba Usa la forza Via Prima spacca quell'armaghetto Poi sali Spacca non la bomba stupira, Oops, no? Ho vinto Perché? Il barriero è da distruggere No. Sono solo uno degli ostacoli che ti bloccano. Eh sì, lo so. Wow. Che ho detto che Quel bot mi sta antipatico. Ah, non dai. ho più.. No, non ho capito. Ma dai! Che cosa? Fai uccidere. Fai... Ok, ok, ho capito, ho capito. Ma non vale! Vale, vale, vale. Non è che mi inseguo quello, quello schifoso. Mi sa so che è morto No ma ha rovinato tutto! Guardia. Il bot ha rovinato tutto! Ma Poi che è inseguito! Il bot! Go Ouji! Il bot distrugge cose a caso. <ride> <ride> sta ancora qua. Bomba scappa. Bomba scappa. Bomba. Scappa. Sali. Distrugge. Distruggi, distruggi bomba. E lui Ora torna su. Cosa cosa? No, dai! E ora e in su, è mattoncino! Eh, eh, eh. No! Sì. No, Luigi! Gli faccio arrivare qui, no, oh, no, no! Come facciamo? ma l'altro lato, mettate in seguito la palla di fuoco. LOL, si. Sì. Vai corri corri se no ti circonda Ciao Marco Stop stop fermati fermati se cambiato lato poi sono troppo intelligenti ste chiavi inglesi chiavi inglesi Sì, dovrebbero essere quello quindi a ah, mombo lo stage Eh sì Non ero io, amico. In realtà non sono io, lo sanno Lo so, come prima io non ero. L'ho trovata lui. <ride> Secondo me loro lo sanno dove cercarla. Quindi tu sì, già sanno. Cioè. Mm. Ok, è dalla questo è bello. Mi stai uccidendo. non è facile. Eh sì. Come no, Marco. Fatto. Morto. <ride> Eh, Quanti qua voglio vedere? Mi stai già vedendo. Come voi state vedendo questo video, vero? No. Non avete già chiuso dopo i primi minuti, vero? Visto che la nostra. la media di visualizzazione per video è tipo due minuti. Non ci credo. Ciao Marco! Ciao Marco! Ciao Marco! Perché? YouTube rewind! Sì, ma comunque sono già morto! Devi andare a sinistra, stupido! <ride> Vai tutta a sinistra Sì, di spaccare e vai dall'altro lato No! No, ma quanto puoi essere <ride> giù Scendi giù! Aiuto, aiuto, aiuto, aiuto Questo è l'ultimo che ti faccio, eh, di, di rewind una cosa? Ora non mi serve più, quindi... No, no, via! Invece sì che ti serviva. Beh intanto ucciso l'altro, credo. Ah no, hai bloccato nell'isola. Uh, ah. Dove vai? Mi serve quella bomba, è l'unica cosa che mi... Libera. No, devi distruggere gli armadietti. Ah, quegli armadietti. Idiota! Sei il loop! Cadute? cadute no. lol sei fregato adesso ciao Marco Ora quello che sta su il ciuffo ciao Marco hai perso? si sì, Marco si sì. ah. ah. ci ho provato io a fare il revo come no? scale giù per le scale destra. ma ti spacca le destra sinistra destra destra <ride> l'hai ucciso poverito. giù per le scale le scale <ride> si vince destra sinistra quello è tipo morto io no. sono una pazza cos'è cos'è Cos quello è tipo il primo nemico il primo no. livello si sì, è quello no. del primo livello deve rompere tutte le scale Mi sì. no ora non puoi più salire ah si sì. staremo a vedere loro non possono più salire a meno che non fanno il giro. Wow. Sì, e ora come fai? Oh, stucco, so devo prima distruggere queste. Devi partire da quelle di sopra. Visto che tu hai spaccato quelle di, ecco so qui. di sotto, quindi non puoi più, non puoi più scendere. Se no poi non puoi più salire. Non la spaccare. No, spacca quella, spacca quella. Aspettiamo che saltano giù come gli stolti. Vedi che sono stupidi. Questi sono stupidi. Sono quelli stupidi. Aspettiamo che si suicidano di nuovo. Wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow la palla di fuoco l'hai vista? si, sì, l'hai inseguita tu. Lol <ride> no. Ok, ora non scendere. Devo scendere. si, sì, lo so, nel senso non scendere dalla scala. Uh! uh. No, basta! Sì! Mario! Ah! Sono in un il terzo maglietto, Terzo! Io voglio picchiare Il terzo armadietto Quale terzo? Da, da, da la, sinistra da sinistra che ne so io Ah no era il quarto Vabbè non Poi, poi non, è, non è vero che è il terzo armadietto Era il quarto No sì. perché ci sono i mattoni in mezzo Eh il terzo armadietto il Non dio. contare i mattoni Il terzo armadietto Che significa non contare i mattoni non con, Se non conti i mattoni quello è il terzo armadietto Oh mio no. dio sta <ride> che infarto. Du, du, du. Ma vai Marco. Hai 3 rewind per questa partita. L'ho fatto apposta. <ride> Ora vieni indietro. Vieni indietro. Prima di spaccare l'ultima squadra. Per il possi è Stupido. Ecco, eh, spacco solo uno. Perché rompi a bombe solo? E perché qua, pure quelle che No, non, non è, vero. è vero. Cacchio, cacchio. Wow. Chi ha vinto? Tu. Io. Mm -hmm. Design. No. Sì. Mi dispiace ma non abbiamo tempo. Cioè... Eh... Abbiamo tempo, ma non ti va. Quindi devi farlo. To player, to player, to player, to player. Oh, the sign phase. <laughs> Beh, vai. Ok. Eh... Uh... Mady, cosa ho detto io? Ti hai detto cosa? Ah boh, sono te che non ti. c'è tempo Sei tu no. che lo stai resettando ogni volta No <ride> Vai, design Cosa oh. si co, co, cosa si fa? Non lo so Vai dimmi sto resettando io Ma cosa? Boh vabbè Vai almeno di pausa va quindi questo sì. era Wrecking Through. S molto sano. Sano soprattutto al design. Sì. <ride> e anche quei nemici là che fanno venire l'inquidora Quindi ci vediamo alla prossima parte di, su di Super uh, Mario. Di Incess, se i giochi di agosto... Quando usciranno eh. i giochi di agosto, eh. allora far ci faremo delle parti. Mm. Per il momento però abbiamo finito per Incess. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.